Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi io e Diana vi proponiamo dei buonissimi pancakes realizzati in tre modi senza glutine e latticini. Queste frittelle tipiche della cucina americana sono veramente fantastiche. Si possono creare con varie farine e anche in versione dolce o salata. Vi consiglio infatti di prepararne un bel po' e congelarle in modo da averle sempre pronte per la colazione. Basterà infatti scaldarle per pochi minuti prima di servirle. Se non siete ancora iscritti al nostro canale potete farlo cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Nelle prossime settimane abbiamo tantissime sorprese per voi, quindi iscrivetevi per non perdervele. Allora vediamo subito come si preparano i pancakes in tre modi. I primi pancakes che vi proponiamo sono a base di farina di piselli e noci, perfetti per una colazione salata. In una ciotola ho unito 150 g di farina di piselli, due uova e ho mescolato con una frusta. Dopodiché ho incorporato 100 ml di acqua, 2 g di bicarbonato e un pizzico di sale. Ho tritato grossolanamente 50 g di noci tostate e le ho unite al resto degli ingredienti. Ho mescolato bene il tutto, dopodiché ho cotto i pancakes a fiamma dolce in una padella leggermente oleata. Con queste dosi ho ottenuto 10 pancakes non troppo grandi. Ecco pronti i pancakes ai piselli e noci. Noi li abbiamo guarniti con una salsa verde al prezzemolo, ma potete scegliere altri condimenti in base ai vostri gusti.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 Avete visto quanto è facile preparare qualcosa di buono per la colazione, con pochi ingredienti e in poco tempo? Sicuramente voi i pancakes li conoscete già, quindi raccontateci quali sono i vostri preferiti e diteci inoltre qual è una versione di pancakes che dovremmo assolutamente provare. Vi aspettiamo nei commenti. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.